ciao a tutti mi è stata chiesta una cosa che mh, credo possa essere interessante per tutti quanti spesso ehm, la cosa peggiore che può succedere a un disegno eh, colorato quando lo stampiamo è che venga troppo scuro uno dei metodi più facili con i quali capire se un colore sarà troppo scuro oppure no in stampa è guardare la quantità di nero che c'è nel canale nero delle nostre immagini in ciano magenta giallo nero quindi CMYK eh, tuttavia c'è una cosa da capire però se noi lavoriamo in RGB e in questo caso ho aperto questa immagine in uh, Clip Studio Paint proprio perché Clip Studio Paint è un programma che non permette di lavorare in uh, CMYK ma permette solo di eventualmente convertire alla fine l'immagine in CMYK è un programma in cui lavoriamo in RGB se io uh, ho un dubbio per esempio questo marrone qui è molto scuro lo pesco con alt click vedo qui che è un colore molto scuro molto probabilmente conterrà diverso nero se vado negli slider del colore a vedere, questo colore in RGB è rappresentato così ed è così che è salvato nel file. Però mi è possibile vedere anche gli slider in CMYK e dico accidenti c'è l'80% di nero, quasi sicuramente. Eh, è un colore che in stampa sarà molto scuro ma anche questo qui sul volto per esempio 40% già qui eh, capita spesso con i colori marroni molto scuri e brillanti eh, però attenzione questi valori qui non sono scritti nel file cioè questo 47% di nero non è un uh, valore scritto nel file perché il file è in rgb questo valore dipende esclusivamente dal profilo che io ho scelto nelle impostazioni colore di, del mio software. Quindi adesso per esempio il mio profilo RGB è Adobe, il mio profilo CMYK è questo, il Fogra 39. Andiamo a vedere la stessa cosa in Photoshop. In Photoshop, ehm, di nuovo, questo è lo stesso file, è un file in RGB come potete vedere qua su. Se io vado a vedere i miei slider CMYK mi dicono che qui in questo colore che avevo pescato anche di là c'è il 48% di nero che è più o meno quello che c'era anche di là. Se adesso qui apro la finestra delle impostazioni colore e cambio da Fogra39 a eh, appunto per esempio il mio, questo profilo senza nero che ho creato apposta per far vedere la differenza vedete che lo slider adesso segna 0 per lo stesso identico colore quindi questi valori anche quando voi pescate un colore da qui eh, e dite ah, mi piace questo bel fucsia vi dice Ah, questo non può essere rappresentato questo è il colore più vicino rappresentabile Lo andato a pescare e vedete qua k uguale a 0 è perché sto usando questo profilo in questo momento che è il profilo senza nero ma se io vado a cambiarlo e ne pesco un altro, quindi per esempio torno al fogra 39, clicco ok e vado a pescare il colore, qui il, il nero generato di nuovo sarà diverso a seconda di quello che vado a scegliere, perché l'informazione di ehm, quale profilo CMYK usare non è scritta dentro il file, perché il file è in RGB, è scritta dentro le impostazioni del vostro programma, quindi fate attenzione a quali sono le impostazioni del vostro programma perché è quello che vi fa vedere un colore piuttosto che un altro in CMYK in queste barrette. Quindi adesso che ho cambiato il profilo colore nelle mie impostazioni, Appunto, ecco che all'improvviso questo colore che prima col profilo di prima aveva 0, adesso ha di nuovo 46 e non ho cambiato niente nel file. Ok, quindi file in RGB contengono solo informazioni RGB, se voi leggete qualcosa qui, CMYK leggete qualche valore, eh, sono valori di anteprima di quello che verrebbe se voi convertiste l'immagine attraverso la funzione di conversione. Insomma, cioè eh, se voi faceste image mode CMYK. Se volete sapere se questi valori sono sensati o no, voi dovete fare attenzione a cosa avete in questa finestra alla voce CMYK. Vale la stessa cosa anche per Clip Studio Paint, dove nelle impostazioni delle preferenze avete un certo profilo ciano-magenta di base e in più avete il profilo eh, nella, eh, nel menu View, Preview, Settings, potete scegliere un profilo di anteprima ancora diverso o uguale a quello di prima e vedete tra l'altro dietro come i colori cambiano, cioè adesso ho l'anteprima Fogra 39, posso fare un'anteprima WRGB, vedete che i colori cambiano leggermente, anteprima sRGB ancora diverso, quindi questi sono eh, un'anteprima che vi viene mostrata ma che non cambia assolutamente i colori eh, dentro al vostro file. Quindi vi consiglio, se lavorate in RGB come eh, è la, la cosa normale, fate comunque caso a qual è il profilo CMYK se volete avere un'idea eh, dei colori che state usando nel momento in cui li, li pescate nel, nel, nel vostro selettore colore. Se eh, queste cose vi sono poco chiare, vi consiglio eh, a questo potete trovare un, uh, un tutorial in cui spiego uh, le, um, i concetti base di quello che serve a, a, a noi che dipingiamo e coloriamo col computer, i concetti base della gestione del colore. So, li trovate nel mio Gamroad, gamroadcom barra Malisan, trovate diversi tutorial tra cui appunto questo che riguarda la, le basi della gestione delle immagini a colori per chi fa arte digitale. Grazie mille e alla prossima!